Ma buon salve a tutti L'altro giorno navigando su internet mi sono imbattuto in due test Che faremo ovviamente quest'oggi Il primo è il test del daltonismo Ovviamente per vedere se sono daltonico o meno Anche se ne dubito però sempre meglio vedere tramite un test E il secondo è il test dell'intelligenza Ovvero test del QI o IQ Come vogliamo chiamarlo Prima di iniziare se volete potete lasciare un bellissimo like Iscriversi al canale e seguirmi su tutti i social ed immaginabili, mi raccomando, trovate tutto in descrizione. Detto ciò, direi di iniziare col test del daltonismo. Sì, eh, oggi avevo voglia di fare test, sinceramente. Scopri se sei daltonico. Il daltonismo consiste in una inabilità visiva nel percepire correttamente una o più classi di colori. Questo test può riuscire a individuare la presenza di possibili difetti della visione dei colori per l'asse rosso-verde. Importante, i risultati di questo test hanno il suo carattere di curiosità. E non rappresentano una reale diagnosi medica. Ma grazie al cazzo, eh. Prima domanda. Che numero leggi nella figura? Beh, mi pare benissimo un 3. Un 3. Questo mi pare sia un 3. Vai, prossimo. Che numero leggi nella figura? Allora, se non erro dovrebbe essere un 97. Leggo palesemente un 97. Vediamo che numero è questo. Un 29. Beh, ovvio, non potrebbe essere un 70, nemmeno un 19 Vabbè, questo si vede palesemente che è un 57 Questo... Sì, un 74 Questo... Mo... Che cacchio di numero posso leggere mo qua? Questo è più difficile. Allora, Ed, che cacchio devo vedere qua per vedere un numero? Che cacchio può essere mo tra 45, 9, 10, nessun numero? Bah, io non leggo nessun numero. In realtà, bah, non mi pare, non mi pare nessun numero. Sembra più un disegno strano. Bah, metto nessun numero. Vabbè, questo è un 28, palese, palese. Il 2 si vede proprio palese. Questo è un 42 e questo invece è un 35. Questo è un 70. 73, credo. Potrebbe essere anche un 78, ma sì, mi pare più un 73. Ma vediamo il risultato. Vediamo un po'. Hai un livello lieve, hai un lieve d'altonismo. Attenzione, attenzione, un lieve d'altonismo. Chi l'avrebbe mai detto? Non hai individuato correttamente tutti i numeri quando presenti. Ma gli ho presi tutti i numeri. Ma li ho presi tutti, ma mi sta pigliando per il culo sto sito, ma mi sta pigliando per il culo Come non posso aver individuato tutti i numeri presenti dai Vogliamo i risultati qua, vogliamo vedere quali erano i numeri Voglio vedere adesso dove ho sbagliato, dove ho sbagliato Vogliamo le prove, vogliamo le prove Potresti avere una visione non perfetta del canale rosso-verde Ok, ovviamente non è un test medico quindi non prendiamolo sul serio Meglio se andiamo a fare il test del QI qua Misura il tuo quaziente intellettivo, rispondi a 5 quesiti e scopri il tuo livello di cui. Il quaziente intellettivo o QIQ in inglese è un punteggio assegnato sulla base di test standardizzati in grado di esprimere il livello di intelligenza di un soggetto. Ok, vabbè. Qui ci parla di tutta la storia del test del QI, come è nato, come non nato, sti cazzi. Se volete andate voi a documentarvi. Ah, c'è anche quella multipla. Se volete la possiamo fare in un prossimo video. Test delle, sulle intelligenze multiple. Oggi faremo quello standard del QI. Domanda 1. Come continua questa serie di numeri? 3, 4, 6, 9, 13, 18. Allora... 24 e 24 Se io ho 9 mele 4 le metto da parte ah, Penso nel culo E mangio tutte le altre tranne 2 Ma quante mele mi rimangono? Allora, se ne ho 9, 4 le metto da parte E ne mangio tutte le altre tranne due Cioè, aspetta, non ho capito Io ho 9 mele, ne mangio 4 e sono 5 Però, ne mangio tutte tranne due Se ne mangi tutte tranne due te ne mangono 6 È vero perché qua te metti da parte, tranne due, ma io sono un genio, io sono un genio. Riempi il settore vuoto della figura a sinistra con la figura corrente ABCD. Cosa ci potrebbe andare qua allora? Questo così, così Così E beh qua dovrebbe andare sulla sta qua. La B, dovrebbe andare la B qua. Vediamo qui invece, eh, qua è più difficile, cazzo qua è più difficile Vediamo un po' cosa potrebbe andare Io direi, la, o la B o la D Però se ci penso, anche la A potrebbe andare Six and a half hours later. Io vado con la A, io non sono molto ferrato in queste cose Vado molto a senso, come si dice, molto a tatto Quanti quadrati ci sono nell'immagine? Easy, allora, primo quadrato grande hmm. vado, vado, vado, vado, sì, sì. 22 23 Eh Vabbè io ne vedo 23 One eternity later Ah oh, ne vedo 23 io Possibile Ma mi stanno pigliando per il culo Io ne vedo palesemente 23 E non c'è 23 tra le risposte Beh vado quello più, più vicino è 26 dai Metto 26 Ragno sta a 4 4 più 4 come cane più biscia sta? e eh, che cazzo ne so io ma che cazzo di domande mi fanno? ma che cazzo di domande sono queste ragno sta a 4 più 4 come cane più biscia sta? che cacchio ne so che che chi è cane chi è biscia che numeri sono? è un po' strano quindi ragno 8 biscia dovrebbe stare a 4 più 0 se intende le zampe io vado molto a senso ma vediamo il risultato dimmi un numero alto Oh! un QI del 120 attenti Attenzione, attenzione, un qui di 120, chi l'avrebbe mai detto? Sei molto intelligente, ma grazie mille, onestamente, se no non starei qui. Grande, top test, top test. Vediamo le soluzioni, vediamo cosa ho indovinato. La B, ho indovinato questa. Vabbè, questo 2 era easy, questo qua era anche easy, il primo. Qui invece era la D, spero abbia messo la D, qua era 40. 40! Come cazzo fanno a vedere 40 quadrati qua? Come cazzo li vedete 40 quadrati? Mo' mi dovete spiegare Dove li vedete 40 quadrati? Ah, 2 più 2 Cioè cane più biscia è 2 più 2 Il ragno possiede 4 zampe per lato Per un totale di 8 Il cane ne possiede 2 da un lato e 2 dall'altro Per un totale di 4 zampe La biscia non possiede zampe Quindi cane più biscia uguale 2 più 2 Ma vai a cagare Ma vai a cagare Che testa di me... Però dai, un 1520 non me lo leva nessuno. Che dire signori, questi sono i test di oggi, questi sono i risultati dei test di oggi e devo dire che mi sono abbastanza divertito. Se conoscete altri test, altri quiz del genere sull'intelligenza o test diciamo mentali, Potete consigliarmelo nei commenti E niente, se vi è piaciuto lasciate un bellissimo like Iscrivetevi al canale, mi raccomando Vi ricordo anche di seguirmi su tutti i social Soprattutto sul canale Viola E niente, ci si vede Alla prossima